Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video Io sono Riccardo, sono un life coach Ho 32 anni ancora per poco E cosa dirvi? È il primo video che faccio da ufficialmente diplomato Mi sono diplomato sabato Sabato ho ricevuto la consegna del diploma in via virtuale Perché la mia accademia è situata a Milano Mentre io abito a Grosseto ormai da quasi due anni di nuovo ma non sono qui per parlare eh, strettamente dei miei traslochi sì sicuramente anche di me però non in funzione dei miei traslochi bensì in funzione della trasformazione che ha subito questo canale ho deciso di non cancellare nessun video ho ripulito solo instagram perché comunque è una parte di me che non rinnego, semplicemente ho deciso di dare una nuova impronta a questo canale, non che non ci siano, saranno parentesi personali, però ho deciso di improntare maggiormente questo canale sulla crescita personale, sul self care, sull'autostima, sulla cura di sé, tutte queste belle cose che mi hanno accompagnato per due anni. Uno di eh, master con altri ragazzi che saluto, se mai mi vedranno, e uno di tirocinio. Cosa significa tirocinio? Significa messa in campo, significa mettere in pratica quello che si è studiato con clienti veri, temi veri, problematiche vere. Io ho deciso in particolare di occuparmi di love coaching, o coaching delle relazioni in italiano, perché. Mm, come dire, lungi da me portare grossi giudizi però quando non sono coach, quando sono semplicemente Riccardo ho avuto la sensazione che ehm, attorno a me ci fosse bisogno di sbrogliare delle matasse che sicuramente avrei potuto in parte sbrogliare con l'empatia e con la sensibilità ma che non sarebbe guastata una impronta professionale in più e quindi eccomi qui con un anno di tirocinio in love coaching e sono ansioso di mettere in pratica quello che ho studiato Sto aspettando la parte burocratica Ma nel frattempo adeguo le mie piattaforme social Soprattutto quelle che non usavo tanto Tipo YouTube e Instagram In funzione dell'impronta che voglio dare alla mia vita lavorativa E anche personale Perché fino a questo momento ero uh, disoccupato Su tutta la linea E adesso mi sto impegnando per costruire la mia professione quindi io vi saluto, vediamo se questo esperimento funziona, vediamo se a questo seguiranno altri video più approfonditi e magari anche più lunghi, se vi va ci vediamo alla prossima volta, fatemi sapere, ciao!